Ciao a tutti ragazzi, mi siamo Dynamitix e Marco007 Siamo tornati su Undertale uh, Nella scorsa parte no. abbiamo sconfitto Undyne eccetera eccetera sconfitto. In questa parte Siamo fuggiti ah. da Undyne Eh sì uh, In questa parte andremo da Undyne mm -hmm. Ah sì. sì? E come mai invece non andiamo avanti No Perché no? Ok, siamo a questa parte con il salvataggio. Yes. Qui c'era una casa misteriosa. Yes. Ed è la casa di Andine. In Infatti, mai l'abbiate capito: c'è cioè, un pesce, una lisca. Vabbè, parla Vabbè, con. No, parla no, con. No, Crown of no, il... Perché casa tua è la, è la versione del. È un umano. <ride> è una testa di umano. No, Massimo Piacca. Il tuo tappeto è uno scheletro. È. Oh, no, c è, c è. vai. Non ne sei nemmeno centrato no. Oh oh L'umano arriva Sei pronto per uscire con andoin? No Ho un piano per farvi diventare grandi amici Uscirai? Ok Vieni dietro di me Psst. Assicurati Ti fai, Assicurati di darle questo Gli adora Sono i biscotti per cani No è un osso Biscotti per cani Ciao Papyrus, pronto per il tuo extra privato? Soltanto noi due, allenamento? Puoi scommetterci? E ho portato un amico. Ciao, non penso che ci siamo... Perché non venite in casa? <ride> Emozionato. <ride> Oddio quella spada mi stanno una di <ride> bruttissima e decentrata Qui andai Il mio amico ha portato un regalo per te Tutto da sé uh, Grazie no. Yoink. Lo, Lo eh. metterò con gli altri <ride> Gli altri milioni non, non li ho messo Gli porta sempre Quindi, sì. Quindi siamo pronti per iniziare? <ride> Upsi d'upsi mi sono appena ricordato Devo andare al bagno Voi due intanto divertitevi <ride> È uscito dai limiti della mappa yes. Quindi perché sei qui? Per per diciamo rinfacciarmi la tua vittoria? Ah se nessuno ha vinto Per umiliarmi ancora di più? E quello perché? Il motivo? No Allora perché sei qui? Aspetta ho capito Pensi che diventerò amico con te, eh? Vero? Yes. Davvero? <ride> Bellissimo, boh. Mm -hmm. Adoro! Accetto. Boh, vabbè, qualcosa. È una metafora sicuramente. Beh, è una metafora, cioè. Ah, non la, non la so sta, lo sta dicendo in modo ironico. Ah, sì, andiamo sì. a camminare. Nel, non lo so cosa vuol dire sì, follic. Sì. Frolli sì, che, sì. Mi sa che tipo sì, okay, Rotolare ma... sulla, sui prato, <ride> sul prato dell'amicizia della, dell No Perché dovrei essere mai amico con te Se non fossi mio ospite adesso ti avrei già picchiato Sei il nemico di, tu, di delle, delle speranze e i sogni di tutti Sì non ripeterei il tuo coso Non sarò sai. mai il tuo amico Ora fuori da casa mia <ride> Dammazione che peccato Pensavo che Andain avrebbe avuto essere amico con te. Ma suppongo... L'ho sovraestimato. Non, eh. è, non è Non è Non è. è all'altezza della sfida. Sfida? Cosa? Papai, non si aspetta. Damazione! Pensa che non posso essere amico con te. <ride> che battuta. Posso fare amici? Posso essere amico? Potrei essere amico anche di un, di un perdente come te, ogni giorno, glielo dimostrerò, ascoltami umano, non saremo solo amici, saremo migliori amici, ti farò, ti farò piacermi così tanto che non, non riuscirai a pensare a nessun altro, uh, uh, uh. è la vendetta perfetta. Perché non ti siedi? Mm -hmm. È così bello averti qui Perché non ti siedi al tavolo? Vuoi vedere la mia stanza? Peccato I nerd non sono eh, Non sono Non posso entrare Ma magari qualche nerd Eh Vabbè, siediti Guarda la finestra Un giorno, Alphys uh, Amico Amico È venuto qui Tutto quello che ha fatto è stato um, <ride> È stato stendersi, stendersi uh, seduttivamente sul piano E si è mangiato dell'uva Non mi piace davvero quel tipo Ma posso ammirare il suo stile di vita ah. okay. <ride> Non posso crederci che sia saltata la finestra così Normalmente, uh, una battuta orribile. orribile. Cosa? Di solito prende gli atterraggi. Nails, però, significa anche chiudi. Geniale. Vai avanti. Ora che c'entra i chiudi, probabilmente ci sarà qualche chiudo poi. C'è un coso. Uh, ah, è un, uh, è un cassetto con le posate. Ci sono forchette, coltelli e cucchiai. Spoon piccole spade, asce, lance, non ok eh, odio il cibo freddo quindi Alfisa ha aggiustato il mio frigo così invece riscalda il cibo hot fridge cioè il frigo caldo l'invenzione migliore del mondo anche chiamato forno <ride> fa, cioè lo riscalda ma lo tiene riscaldato tipo e quindi non è come il forno gli umani fan, uh, fanno schifo ma la loro. La loro storia è abbastanza figa. Caso.. Uh, non ho capito caso in punto, beh. Cioè intendo questa spada gigante. Cioè. In questo caso. Storicamente gli umani mi uh, usavano spade 10 volte la loro grandezza. Giusto? Falso. Haha, <ride> lo sapevo. Quando lo.. Quando l'ho sentito subito ho voluto una Questa è tipo una volta lei Quindi non penso Quindi io e Alphys abbiamo costruito una spada gigante insieme Ah Specs okay. boh. Vabbè ha fatto tutto da sola diciamo. È intelligente? Eh? Non tanto intelligente non, fa, non sa fare moltiplicazioni Ti siedi? Yes. Sono seduto uh, Comodo? Ti prenderò qualcosa da bere Non ho nemmeno aperto il frigo. Non ho nemmeno preso niente dallo frigo. Tutto pronto, che cosa ti piacerebbe? Ehi, hey, non ti alzare! Sei il mio ospite! Siediti e rilassati! Eh, perché non mi dici solo cosa vuoi? Un punti, puoi usare la lancia? No. Uh, credimi darei, ti darei veramente uh, Quella spada Se non fossi il mio uh, Se non fossi il mio amato ospite <ride> Sì Andai Mi stai Mi vuoi uh, Vuoi mi fare vuoi. colpo su di me? Uh, prendiamo il tè perché la, è l'unica risposta giusta. Tè? Eh? Ok, arriva. Ma non ha preso niente, ma non sta facendo niente. Ora ah, ho piazzato una teglia a caso. Uh, ci metterà un po' per bollire l'acqua. Ok, è pronto Perché non lo metti nel frigo? Mm -hmm. <ride> ecco qua Fai con calma, è caldo Tanto lo posso bere io Non è così tanto caldo, dai bevilo uh, Bevi un goccio di tè brucia sta bru brucia proprio ma dall'altro canto è molto buono è, è, è la stessa cosa è molto buono vero? niente ma il meglio per il mio prezioso amico e uh, sai è un po' è un po' strano che hai scelto quel te di fiori dorati <ride> tu ne hai messi tre io ho scelto quello a casa <ride> è il tipo preferito di Asgore in realtà ora che ci penso uh, mi ricordi un po' lui siete entrambi uh, Winies non so che sarà qualche tipo boh. uh, mi sa deboli oroveggene stupidi più o meno, meno. <ride> Solo Sai ero Una testa calda da bambino Una volta Per provare che ero il, la, uh, la più forte ho provato a combattere Asgore Enfasi Enfatizza su provato Non riuscivo Non, uh, non riusci a A un singolo colpo uh, Su di lui E peggio Tutto il tempo ha rifiutato di combattere Ero così umiliata. Dopodiché si è scusato e ha detto qualcosa di stupido. Di Pippo. Sì. Qualcosa di Pippo. Qualcosa di Pippo. E lui, dice, vabbè. Scusami. Uh, vuoi sapere come sconfiggermi? Io ho detto sì e da allora mi ha, mi ha allenato. Un giorno, un giorno durante la pratica finalmente l'ho messo KO. Mi sono sentita male. Ma era beaming, non so, nel tempo. raggiante. Be beans. Vabbè. Non avevo mai visto qualcuno più uh, più fiero di... Cioè, così fiero di essere... Di venire calciato <ride> nel sedere. <ride> Comunque, Wong soul Show ha continuato ad allenarmi. In grip, vabbè. E ora sono la, il capo della guardia reale. Ehi, hey, qualcuno ha dato guardia reale? Uh -huh. No, zitto Pippo. Ah mi. <ride> <ride> che c'entra Pippo? Ciao. Io, io, eh, un... Mi sa che in effetti credo che sia Papyrus. Cioè, eh, Papyrus si, si è arrivato a mezzanotte a casa di Andyne. Uh -huh. Quella volta che dice che è andato a mezzanotte a casa di, un, yeah. di una guardia reale per il training. È morto sì, Andyne. So. Ah, eh, ora lo possiamo dire che è lì. Quindi sono io adesso quello che quella che allena i tizi Dorks. per combattere i Dork <ride> Tipo papyrus Eh appunto Ehi hey, qualcuno ha del Papyrus Ma um, ad essere onesti Non so se posso davvero en fare entrare papyrus nella guardia reale non, dir non dirgli cosa ti ho detto È soltanto no, non, è... non è che è debole Ma è debole in realtà è, è anche abbastanza forte, strong, molto forte. È soltanto che è, è troppo innocente e buono. Intendo. Doveva essere. Doveva catturarti. E invece è, è finita che è diventato amico con te. Non potrei mai mandarlo in battaglia. Verrebbe. Verrebbe uh, ridotto in piccoli pezzi sorridenti. <ride> ecco, ed ecco perché ho iniziato a insegnare a cucinare, sai? Quindi magari eh, può fare qualcos'altro con la sua vita Quindi eh, si collega il fatto che prende sia lezioni di combattimento che lezioni di cucina Ok Oh scusa stavo parlando per, non per eh, troppo tempo Hai finito te, non è vero? No, non è meno toccato Te ne prenderò altro. Oh no, aspetta un momento. Papyrus, le sue lezioni di cucina? <ride> Doveva averle ad adesso. E se non è lui ad averle, tu dovrai prenderle al posto suo. Oh no, non Salta. mi sono iscritto. Dove devo firmare? Esatto. Mm -hmm. Niente ha portato Papai e José e me più vicini del, della cucina Che significa che se ti do questa lezione di cucina Diventeremo ancora più vicini di quanto puoi immaginare pa Paura? Saremo migliori amici <ride> È Iniziamo con la salsa cioè lui neanche le braccia fa cadere per la gravità, non, lui le tiene così strette sui fianchi No, sta al soffitto, le fa così e boh, è cadono dal soffitto missiono No, il Mi sono questi Billy. vegetali come il tuo gran, più grande nemico Ora, distruggilo con il tuo pugno Come lo strong, wimpy Wimpy Colpisci il vegetale a... A piena forza uh, Sconfiggi Fai, fai cadere, fai gine fai gine cadere gine. a terra Cioè no no fai, no fai cadere Vedi che sei ribalta Fai cadere un pomodoro Sì sì I nostri cuori si stanno unendo uh, Contro questi ingredienti salutari Ora è il mio turno yeah. <ride> Oh no Ah uh, Oh no, immagina, immagina senza contesto. Imagine, immagina. Oh no, dovremmo soltanto buttarlo tutto in una ciotola dopo. Ma per adesso, yes, aggiungiamo i noodles. Noodles fatti in casa, sono il meglio. Ma i miei, io li compro solamente. <ride> sono i più, sono i meno cari. Yeah. Uh, mettili nella, nella, nella cosa. Firstly, yes, butti tutto nella, nella, nella pentola più forte che puoi, incluso la scatola. <ride> fa, fa un suono contro le, la fa della vuota. Sì, ci siamo! Ok, è il momento di boh, cuocerla abbastanza. Come regola generale, eh, più, più cuoci. Meglio sarà Pronto? Facciamo Ah no signore. Ah girare ok Gira più forte Più forte Ancora più forte Ah Fallo per me uh, uh, uh, uh. Ecco di cosa sto parlando Bene ora per l'ultimo step Acceli il caldo di fuoco Ehm uh. Fai diventare il. La, la stoviglia. no, la stoviglia. La, il forno, diciamo. Come cacchio si chiama? Il fornello. Il fornello a. Simbolizzare la tua passione. Fai. fai bruciare. Mm. Ah. Fai, fai. fai diventare le tue. tuoi sogni e speranze in fuoco bruciante. Pronto? Non trattenerti indietro. <ride> Sto tenendo.. Più caldo! Io, io non continuo Cosa mi dice se non continuo? Devi continuare You fool <ride> oh, Ah fallo fare a me avevo, avevo premuto nella sinistra Yay Ah Ma'am Ci credo che papà schifo a cucinare Quindi cosa c'è dopo? <ride> uh, scrapbooking? Non lo so. Il... Bracciati il il, il, il uh, La foto del... Cioè il libro delle foto. No. Sì. Poi braccialetti l'amicizia. Ah, che voglio prendere in giro. Ho davvero mandato tutto a, a quel paese. mi è simpatica, la casa va a fuoco però. <ride> Andiamocene. Non posso... Uh, Magazine. Non posso forzarti, forzarti. forzarti a piacerti, a piacermi umano. Alcune persone semplicemente non, non vado d'accordo. Capisco se ti senti in quel modo riguardo a me. E se non possiamo essere amici. È ok. Perché se non siamo amici... Significa che ti posso distruggere senza regresso. Yeah. Regresso. <ride> regresso. Sono stata sconfitta molte, molte volte Cioè, sono stata sconfitta La mia, la mia casa è, è in fiamme Ho anche fallito a parte amico Basta Non importa se sei il mio ospite Un rematch finale Giochiamo tutto per tutto In entrambi i lati È l'unico modo in, nel quale posso Riottenere la, Pride cos'è? La mia figlia. Oddio Il mio orgoglio ecco Il sì. mio orgoglio ho perduto Andiamo adesso colpisci il più forte che puoi Fake, Fake attack. attack Yes mm. Smettila di premere il tasto Windows Fai finta di... Di, di dare un colpo ad Andain con tutta la tua forza <ride> Ma l'hai colpita veramente? Beh un danno gli ho fatto Che devi fare Mercy Cosa? Questo è tutto quello che sai fare? Anche attaccando a piena forza? Semplicemente non puoi. Non puoi fare un attacco Cioè non puoi avere nessuna intenzione di ferirmi eh Eh Sai che c'è? <ride> Nemmeno io voglio ferirti Yay Prima odiavo oh cos il cos'è? Sakai Ah, boh, non ho, non ho capito Prima odiavo il tuo Ma Il modo in cui mi ha colpito adesso Mi ha ricordato di qualcuno Con cui mi alleno Ah, ora so che non sei semplicemente qualche Loser Sei un loser con un grande cuore Proprio come lui Ascoltami umano, sembra che tu e Asgore siete destinati a combattere, ma conoscendolo probabilmente non vorrà. Parla lì, sono sicuro che puoi persuaderlo per farti andare a casa. Eventualmente qualche cattivo umano cadrà qui e io prenderò la loro anima. Instead, invece. Ha senso, vero? Oh, eh... Se ferisce Asgore Prenderò uh, Ah, sì, sì Prenderò le, le anime umane Attraverserò la barriera E ucciderti malissimo Questo Per, uh, per questo sono gli amici, vero? Oh, oh, oh. Ora andiamocene da questa uh, casa in fiamme Non si vedono le fiamme Comunque Sì, sta piangendo, lo vediamo No, comunque <ride> Papyrus dov'è? <ride> che dovrebbe stare su questa parte sinistra Tra il muro del del mondo è E scappato. il muro del uh, cosa Beh è stato divertente eh? No <ride> Avremo modo di uscire qualche altra volta Ma da qualche altra parte suppongo Nel frattempo andiamo a, andiamo a trovare Papyrus quindi, uh, andiamo quindi se hai bisogno di me Passa da, da Snowdin Ok? Oh, eh, se hai bisogno di, di me Semplicemente fai uno squillo a Papyrus, ok? Siccome siamo nello stesso punto Sarò anche io in, io in grado di parlare. Beh, ci vediamo. Punk Che dice il dummy che vive qui? Che è uno stupido, e eh, non parla. Cosa, cosa, cosa? Sì, è la stessa cosa di vive <ride> uh, Quindi andiamo a Snowden ora. Eh, vabbè, però a 25 minuti, quindi. Um, andiamo a ah, no, non è qui. L'altra parte di waterfall si può uh, si può raggiungere soltanto andando a Snowdin trollala, Riverman, trollala. Sì, va sì. bene. Sì. Doveva andare a Snudin. Sì. E allora andiamo. partiamo, yes, yo superintendent se fa caldo o freddo puoi contare su di me Ok Shhh. Non si parla si meno una gita Se il tassista non parla di 2-5 stelle mm. Lui ha parlato quindi adesso 4 stelle Viene ancora qualche altra volta Ciao Ecco qui ci ha in Una parte che non abbiamo ancora esplorato Ma vabbè Qui c'è un lupo che lancia il ghiaccio che ah, okay, allora E il senso qual è, non ho capito? Non lo so Librarbi Buongiorno Hey, dude Che succede? Papyrus, come fai a stare qui? Con questo freddo Non ho pelle Quindi perché non andiamo a Greenweb invece? Perché odio il... Grizz, ah tipo l'odore del, del fritto Ma non è uno stomaco No ma degli standard <ride> Sono così fiero che adesso tu andai in siete amici adesso mm -hmm. ah, Andrete d'accordo insieme come io e la No come, come la pasta a... e, il brucia... e il bruciare il sì. Vabbè quindi per ora andai non c'ha niente per noi Andiamo no, avanti cioè. oh, Vai avanti Ma in realtà no a questo punto chiudiamo qua la parte Andiamo prima alle hotland la Hotland E poi abbiamo tagliato e abbiamo ancora un po' di tempo Quindi io andrei al prossimo salvataggio Quindi facciamo un po' di hotland Villaggio tempo tra la villaggio temi la stanza prima delle lanterne d'archeggianti <ride> si sì, eh, lo conosciamo già tanto, non un lo segreto già per noi. Sto coso corre pure sull'acqua, giusto perché può, cioè uno vola sull'acqua, lo odio. Vieni ancora tra la la, la la la. Bene. Quindi nella prossima parte io Ah, abbiamo ancora un po' di tempo, quindi uh. eh, No, no we, we don't ci <ride> ha visti Mentre eravamo <rondi> di undyne <ride> Taglio okay, eh, ok Andiamo un po' avanti Al prossimo salvataggio Fine Ok Vulkin strolls in yes, Quindi school. che dobbiamo fare Dobbiamo Hug Dai un abbraccio Ah, Vulkin. Ti riscalda il cuore. suoni del cuore. E il tuo intero corpo. Uh, la tua difesa è calata. Vabbè. Oh ah, così. Lovely. Easy. Perché il temporale che c'entra? Ah, boh. Mi sa che poi boh, è Spara. possibile... Dia Vulkin che sta facendo un ottimo lavoro. I suoi attacchi diventano estremamente potenti. E semi. Ah, palle del suo meglio. Ok, non farti colpire che è tipo una one shot. È morto. Alfis, <ride> <ride> lo chiama in un minuto. Sì, sta. Quanto tempo fa l'ha scritto proprio l'ultimo messaggio? <ride> sì, se andate fuori e, e, e, dei contorni, poi ti, vi fa quei cosi. Ok, allora, okay. Faccio, fatto questo, uh, ci, okay, vediamo ci vediamo alla prossima, prossima. Iscrivetevi parte. e rispondete al sondaggio. Alla prossima, ciao. Ciao.